Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo insieme una maglia dell'NBA, quella dei Boston Celtics per la stagione 22-23, la Statement Edition Le maglie Statement Edition di tutte le 30 squadre presentano l'iconico design Jumpman La maglia Jordan, NBA, Statement Edition, Swingman dei Boston Celtics è di colore nero, con rifiniture verde e si ispira a ciò che indossano i professionisti sui bianchi della casacca è presente una banda di colore verde La maglia è realizzata in pregiato tessuto a doppia maglia con una vestibilità comoda che sta benissimo ai fan Stampa del nome della squadra e numero 0 sul davanti Nome e numero del giocatore sulla parte posteriore Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100% il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia Dry Fit, la pelle resta fresca e asciutta. Meraviglia! Questa maglia è stupenda! Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Adoro questo verde, adoro il nero e l'accoppiamento, voglio dire, non sbaglia. Qui in alto trovate il costo che per questa maglia così fatta bene, con una qualità così alta e con dei tempi di spedizione così veloci, è bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate anche a vedere perché troverete un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!